Qui, tra le tribune di pietra dell'anfiteatro romano, dove la voce si fa tentativo d'eco, il silenzio ci svegliò. Qui, tra un'erba giovane e antica, un fuoco quasi spento bruciò i balsami e le bende che tenevano insieme una mummia di presente.